Il consigliere dà alla... Procediamo all'aspetto della seduta. Prego, dottoressa. prevalente da fondi di riserva del 10 per euro 791,75 e stata finanziamento di spesi di carti di recetto a Vvocato Angelo Berlino e ricordi di Ingenieri Romano. Mm. Infine, 2,8, 30, 15 dicembre, prevalente dal fondo di riserva del somma di Euro 1996 destinata a finanziamento di pressi moratori di quell'ordinanza di funzione e numero 95-93 del 2022. Passiamo quindi al secondo punto che è proposta alla conferenza metropolitana del Ministro dello Stato della città metropolitana. Questo mi permetto di intervenire per presentare eh, come è stato fatto anche in conferenza di Cari un adeguamento dello studio rispetto a, alla norma che tengono con tutti i, le città metropolitane cioè, e tutti gli enti locali d'Italia la possibilità anche di ehm, prevedere all'interno dello studio l'applicazione la, la, dell'articolo cioè, 110 per, per, per, per la, quando vi è carenza di di personale, sempre in costituzione di licenziati, quindi questa è la proposta che di conseguenza va a anche tutte le norme di giudizio di come tutti quanti hanno già il suo concetto di riabilimento. Quindi, questa è la proposta. E vi chiedo la parola, se non ci sono interventi, passiamo direttamente al punto la parola consigliere Cinque grazie il eh, mio intervento è anche solo per dare una migrazione di voto credo che sia utile per un ente come la città metropolitana prevedere anche eh, contratti di dirigenti a tempo eh, determinato dall'articolo 110 Quindi l'annuncio il mio voto favorevole perché è uno strumento che può aiutare una macchina organizzativa a dare maggiore efficienza ed efficacia all'azione politica. Ok, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione, così come stabiliti in comprensione di capitolo vi può dare articolo creativo, una solitettica, quindi niente anche così aderoso. Quindi nella fase di votazione, chi è favorevole all'approvazione della modifica della dell'articolo 20 del nostro statuto, chi è a favore? All'unanimità dei presenti, come si dice in Rossi. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo 26, chi è a favore? All'unanimità dei presenti. E articolo 52, chi è a favore? All'unanimità dei presenti. Adesso si dice che non siamo scritto che adesso dobbiamo fare la votazione complessiva per quanto riguarda è è per Quindi, la notifica dello stato. Questa azienda è una consolidata per dare un giusto riscosto della collettività, e gli stessi lavori che si aspettano, pertanto, annunciando il nostro futuro favorevole, l'amministrazione, il sindaco e tutti il coloro che ci hanno lavorato, il nostro lavoro uffici, eh, questo anche in atto di un'amministrazione di acciaio, la que uh... dei colleghi, il piano economico del industriale 2023, 2024, 2025, 18.208, 18.208, 18.208 sono, sono i ricavi che sono i sottili che la città di Cortolina ha ad Armenia. Non si dice nulla sulle parole della relazione del consigliere, dice noi acquisiremo eh, in questa società in house daremo delle partecipazioni ad altri enti tale che possiamo avere delle commissioni. È stato fatto praticamente in più giorni, credo, o era già pronto una bozza ed è stata preparata dal Consiglio Metropolitano. Io credo che questo Consiglio Metropolitano, caro Presidente, meriti qualcosa in più. Di un piano industriale, firmato da un amministratore unico, che è assolutamente difficile, ma anche sotto l'aspetto contabile. Anche sotto l'aspetto contabile, perché dico questo? Perché se io leggo nel piano industriale che ci sono ordini finanziari per 20-30 euro e non ci sono debiti, mi dovete spiegare che cosa sono gli ordini finanziari, visto che non ci sono debiti. Mi dovete spiegare se queste sono delle cose proprio evidenti, ma proprio evidenti di questo piano industriale. Quindi, è chiaro che non c'è ad oggi né un tecnicismo tale da poter probabilmente assorbire l'atto di pizzo o meglio abbiamo fatto un piano industriale per assumere persone io credo che al di là del numero legale che praticamente quest'aula così come ci suggeriva il consigliere eh, io, io credo che avere un piano industriale, votare un piano industriale per dare lavoro alle persone che eh, devono lavorare all'interno del me e fare un piano industriale basandolo solo sul fatto che bisogna assumere altre 54 persone all'interno di, di, di questa società. È sicuramente qualcosa che non, non posso non essere contrario, ma chiedo. chiedo al, ai colleghi dove sta la strategia di questa società perché se la strategia di questa società è quella di far lavorare le persone siamo nella fattispecie di un regno di cittadinanza eh, che si chiama l'afromea di cittadinanza ma non credo che questa sia una strategia che possa appartenere al prossimo tempo e confido, confido nel miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia di una società di naso che può essere un ottimo strumento di attività. E ci fa, abbiamo il buschiare, ci dicono che cos'è Armena e lo sappiamo, ci dicono che cosa fa Armena e lo sappiamo. Sbaglio i numeri, sbaglio i numeri e non c'è nulla, non c'è una, una, una. Uh, premessa in questo piano industriale dove dice la politica, l'indirizzo politico rispetto a questa società è questo, sviluppo il piano industriale in funzione di quelli che sono gli indirizzi strategici che io ti do, al di là della bocciatura notabile, bocciatura totale e vi chido veramente a vedere i numeri che sono inseriti qua dentro, non guardano e poi il piano industriale dove la, la richiesta di commessa viene fatta il 29 novembre e il piano industriale è praticamente dato il 30 quindi c'è caro sindaco qualcosa che non funziona né dal da un punto di vista tecnico e nemmeno da un punto di vista politico però probabilmente bisogna stare attenti a valutare e a portare in Consiglio metropolitano un piano industriale dove io lo tengo contro, ma lo tengo contro il piano industriale per un semplice motivo perché non ci ha, ha detto questo piano industriale che cosa fa, se non quello di fare delle assunzioni di seconda dimensione. L'AMEN ha fatto una lezione ordinaria. Ci sono delle rimanenze all'interno del pre ci sono degli investimenti presunti, investimenti nel piano patrimoniale, che cosa sappiamo so di cosa sono gli investimenti. E c'è una cosa che veramente è grave, dal punto di vista proprio da che dovrebbe essere inviato proprio da qualche ente che deve dire, come mai? Come mai nel 2023 con una personale, costo personale di 13 milioni si raggiungono gli obiettivi con un costo personale di 14 milioni si raggiungono sempre gli stessi obiettivi, perché l'obiettivo lo, è lo stesso e com'è possibile che tu nel 2023 raggiungi gli obiettivi con 8 dipendenti e nel 2024 raggiungi sempre gli obiettivi con un milione di euro di dipendenti in più lasciati variare la spesa quindi voglio dire non c'è proprio niente che mi fa capire che dietro questo piano industriale ci sia una strategia di ripresa, perché attenzione parliamo di ripresa stessa sul mercato quindi io vorrei lanciare una, un appello, una, un allarme alla politica affinché i dirigenti e la, la, la, la tecnologia portano in questo degli argomenti, dei commenti che siano leggibili, al di là del fatto che credo che dietro almeno non ci sia ancora una strategia. Ringraziamo il consiglio Cino. Ci sono altri interventi? Se non sono altri interventi, passiamo alla direzione di contro. Inizia di sviluppo dell'area di provincia a Napoli, approvazione di Vane e di Chi è a favore? Chi è contrario? La varia, il Chi si astiene? Il sindaco di Riccia. Portiamo anche l'idea di sicurezza dell'atto. Chi è a favore? Chi è a favore? Andiamo. Chi si astiene? Il sindaco di Chi vola contro? poi mi è arrivata la inversione, giusto su quello bene quindi mi è stata proposta dal consigliere ilito la richiesta di inversione del punto del giorno che era il punto 1 e 2 del, del giorno aggiuntivo che corrisponde al acquisto della porzione di immobili dischia, dal punto di Ischia e poi un riconoscimento del tempo del sul bilancio dell'Aerato. Quindi si a questi punto, punti 1 e 2, facendo diventare 4 e 5 e poi si tutti gli altri punti. Chi è a favore di questa proposta? Chi è contrario? Il sindaco che dice. Adesso tutti a Ok, quindi passiamo al punto successivo, acquisto opzioni di morte da via all'uso scolastico da destinare le esigenze degli istituti di istruzione secondaria del Comunischia. Il dottor De Angelis, se dove sta? Ho preso la parola del consigliere Cioè. Grazie Presidente, buonasera a tutti, intervenuti e colleghi che ci segue da casa. Presidente siamo qui oggi a, uh, ad approvare, approveremo, posizione appunto della mozione di mobile del scolastico per destinare all'istituto di scuola secondaria del, del comune di Ischia. Presidente è una, una delibera importante questa, però che eh, già avevamo in maniera economica. Fatto questo all'interno del documento di programmazione, più meglio che ce l'abbiamo preso perché esiste questo centro di rispetto al quale noi già abbiamo una coda di partecipazione, una coda di acquisto che la metà e la posizione di questo territorio mobile ci consente di poter avere in disponibilità una, un numero di auto maggiori che poi saranno utilizzate dal sistema di in generale, nello specifico per quanto riguarda la destina Ancora, il istituto che mi di, di, di, di ne prenderà poi lo stesso che ci aiderà a liberare anche le famose 5 aue di là il Un problema appunto che hanno nel comune eh, perché devono poi utilizzare gli spazi per poter dare seguito alla ricostruzione del, del posto del mondo, sono più difficili soprattutto anche un'esigenza di carattere dimensionale. Con questa acquisizione è il primo passo avanti che, fa, che facciamo, che tende praticamente a tamponare una situazione critica che abbiamo sull'Isola Dischia. L'isola Dischia, colpita anche dalla, purtroppo dalla tragedia del, delle riuni che ci sono state, ha ancora ulteriori difficoltà, domani un altro, un altro incontro, di coordinamento per, tra l'area tecnica. Nostre scuole e commissario ehm, e altre, uh, altre istituzioni per vedere se si può ecco, fare in modo di uh, far iniziare comunque la scuola ad alcuni istituti che ancora non hanno iniziato, non hanno preso le, le attività scolastiche. Questo è un primo, è un primo passo, c'è cioè ancora tanto fare da fare sull'isola, da tenere presente il fatto che comunque l'isola ha questa logistica proprietaria. Questo ha sicuramente un problema anche con le strade, ma il sistema scolastico è qualcosa rispetto al quale non possiamo tornare su. C'è un'esigenza di circa uh, 30 aule da, uh, da dover recuperare, con un territorio che in termini di programmi di disponibilità, di terreni, di disponibilità anche da parte di comuni, avere gli spazi purtroppo non si è nella condizione di poter fare questi tipi di ragionamento. Stiamo valutando le ipotesi di, eh, di fare in modo di poter acquisire anche delle strutture modulari eh, per poter eventualmente eh, fare altri uffici scolastici. Ecco, come anticipavo i colleghi consiglieri, questo è un, è un primo passo. Io ringrazio tutti gli uffici che si sono adoperati, ringrazio anche la consigliera Bagnale ehm, per quanto riguarda la terra. Senza scolastica vanno di pari passo perché su Vistiac ci sono anche eh, nuovi fissi di efficienza legati al a, a nuovi costi da dover attivare e in questa direzione specificamente ci stiamo muovendo. Quindi, che al consiglio di valutare positivamente questa proposta di attenzione. Grazie, Presidente. grazie al consiglio. A consigliere di grazie, Presidente. grazie Presidente. Un, buonasera a tutti di fare vedere qualche chiarimento perché ovviamente quello che abbiamo già metterà l'ultimo minuto senza un in tempo non comodo soprattutto per chi è preso da qualche cosa, non ci da me non, uh, non stare vicino alla città, l'isola di Ischia in questo momento in particolare però volevo che la ricchezza ci abbia compriamo da privati come eh, ah, compriamo dal comune di rischi, e eh, cioè, se è possibile rischiare un po' questo, quindi compriamo dal comune di Ischia una porzione di un fabbricato perché siamo già proprietari di una parte, è così, cioè è, cioè è, cioè è, cioè come dicevo di un bimbo di chiedere un bimbo di chiedere un bimbo di chiedere un bimbo di chiedere un bimbo che chiedere un bimbo di chiedere un bimbo di chiedere un bimbo fa chiedere un bimbo di chiedere un bimbo di chiedere un bimbo Parte di quello funzionante, in va a completare l'acquisto fatto circa 4-5 anni fa, l'altra parte è già occupata da una scuola. Quindi andiamo a completare l'acquisto per poter trasferire completamente il liceo partner di questa scuola, lasciando lì per le altre strutture, e ci consente di poter rilasciare 5 aule di una scuola che ci ha messo a disposizione ehm, il comunità o meno. Uh, per consentire di fare delle opere straordinarie per il uh, commissario straordinario del terremoto aure che procederanno restituite alla fine del completamento di tutte le attività che vengono svolte al comune di, di come del comune, di la commissaria straordinaria. Quindi in effetti noi vediamo, completiamo la di questa struttura e ci consentirà di poter, come dire, il consigliere Gioffi, uh, di poter riorganizzare un po' le strutture sull'isola perché alcune di essi stanno un progetto di intervento del PNMR e quindi abbiamo necessità di recuperare aule per poter sistemare eh, diciamo gli alunni di queste strutture, le chiede piuttosto che l'aula o il liceo, perché così come può formare l'isola non ci consente di avere altri spazi per realizzare magari nuove strutture, quindi abbiamo qualche spazio il in filto eh, non adeguato a quello che sono i motivi di in materia di sicurezza, ma non abbiamo soluzioni alternativa. L'unica soluzione alternativa potrebbe essere quella di chiedere ai due commissari per esempio di abusare quello che hanno fatto per i comuni, di abusare dei modi, eh, non hanno fatto nessuno di medica, nessuno del caso del telefono, dove advocare praticamente questi istituti per consentirci anche di lavorare in maniera più adeguata sulle strutture stesse, perché a piatti, racconti mantieni, probabilmente ci sono delle interferenze, non ci consente di parlare di sicurezza, di garantire sicurezza agli alunni e alla docenza. Quindi diciamo, questo è tremendo, si è salvato negli ultimi giorni sostanzialmente perché con le mische solo negli ultimi giorni ci ha consentito di avere la documentazione tecnica nonostante esatto sia 10 anni da più tempo e perché ehm, eh, dobbiamo concludere l'anno entro il 31 dicembre altrimenti passa tutto all'anno nuovo e il Consiglio sarà costretto a rifinanziare con un bilancio l'acquisto la, ehm, della seconda stessa e, e si triterebbero di, di molto i tempi eh, e non andrebbero a coincidere con l'inizio dei lavori che sono previsti per il marzo del 20 in tutto questo purtroppo ci scusiamo la l'urgenza e l'immediatezza della, della, della del negoziazione di Stato del trattino però tutto è stato fatto in progress e gli uffici sono come dire soprattutto quelle delle cioè, varie direzioni tecniche e in una cosa, in di questo momento sono veramente allo stremo delle forze che devono garantire come dice, la, la posizione di tutti i punti previsti dalla legge delle e quindi è probabile qualche loro errore, errore e um, diciamo la, la, la tempistica non è stata osservata rapidamente però la, la, era necessario per questo fatto grazie grazie mi ricordo anche che la buccella su questa cosa di si sente risultati che un non ricordo male diciamo che questo sì. sì. sì. è, è un non tra quello che il c'è già, un, già una scuola all'interno di questa L'altra parte. Che scuola c'è? Che sempre c'è Perché il liceo eh, occupa momentaneamente un altro struttura, quindi siamo per riunificare che competere. però la memoria, perché non ho trattato di qualcosa, ma so che la cosa investita in relazione del tribunale per poter poi consentire il giro di queste scuole e poi inserire nella può funzionare, la parte scale della scuola che fa all'epoca del tribunale. Comunque okay, non volevo ricordare ma è che chiede la parola al Consiglio Cioè, questa è mia procedura per l'acquisto di quest'anno. Io ricordo a mente il 2019. Non mi ricordo che sono 3-4 la prossima Grazie, signor. e non so in che modo si scusa questo principio che il comune rischia rispetto a quello di scusare gli altri di Izzia dal 2016 in città metropolitane dove praticamente devi limitare eh, la sua ricomodazione. Cerca ovunque tu possa fare una struttura perché la eh, città metropolitana non vuole estendere i tetti. Vengo dalla zona di anni il mio comune l'ha incomodato alla uh, città metropolitana una nozione di fabbricata e la città metropolitana dopo che io mi rendi conto tutte le potenze uh, idriche, gas, etc., forse dopo un po' di tempo, se sono fortunato, mi restituisce i soldi quindi credo, caro Presidente, che al di là della, della delibera di cui stiamo discutendo c'è un discorso di principio e che non viene nemmeno nella delibera spiegata, il principio è al di là del fatto che oggi se parliamo di Ischia parliamo di una, una terra che sicuramente negli ultimi tempi è sfortunata e quindi va sicuramente considerata anche questo elemento. Ma dal punto di vista proprio no tecnico, noi abbiamo un precedente di una posizione di un immobile. E questo precedente di la posizione di un immobile, io risolvo, il signore, con qualità, che sono consigliere di propria qualità, devo avere una giustificazione anche politica, perché domani mattina può arrivare un'altra esigenza, un'altra richiesta di un comune che dice tra l'altro io ho letto le note del prodotto, il comune dice non c'è oggi eh, nemmeno la possibilità, ripeto, non c'è stata da parte mia nemmeno la possibilità di 24 ore di andare a vedere giuridicamente se lo può fare il patrimonio del comune, di posso posso una un'operazione, ma certamente non posso darti l'immobile per questa città metropolitana, tu che ti città metropolitana. Perfettamente. E soprattutto quando, da di di sei mesi, tu da 3 sei è sceso a 2 3. Attenzione! Cioè, queste cifre, queste, queste esigenze, sicuramente ci sono, ma non sono ben esplicitate. Nella, nella delibera tra l'altro la, la delibera contiene degli allegati che io purtroppo non ho, ho avuto fotografie eccetera cioè che io non ho nemmeno una competenza ma nemmeno una possibilità di vedere quindi vi chiedo dal punto di vista strategico la città metropolitana compra gli mobili è cambiamo qualcosa quindi nell'attività e nell'indirizzo della città metropolitana che finalmente non comprava io so che economicamente per un comune è vantaggioso avere un liceo e non perdere le scuole dal punto di vista di economia del territorio, perché ci sono studenti che consumano, ci sono studenti che girano, ci sono macchine che parcheggiano, ci sono che girano, diciette, c'è tutto. Quindi si è la città del politante, solo perché nel 2021 c'era una cifra a disposizione, Marco fa la posta quella cifra è sceso, il prezzo, da 3 è sceso, e quindi bisogna avere anche dei dubbi, no? Rispetto a questa cosa compriamo il Comune. Il Comune dice che è questa domanda che io vorrei fare. Di solito il Comune, quando c'è una dismissione del patrimonio, quindi quando è reale la reazione, dove tutti gli enti locali, e dovrebbe avere una pubblicità, la vendita. Invece noi facciamo un atto, come diciamo, di compro l'immobile. Questo è un fatto tecnico, non politico. L'elemento politico che voglio sottoporre alla riflessione dell'Aula è questo atto di compravendita, che chiaramente deve essere ancora... Avete previsto anche la spesa di ricercito, avete anche previsto la spesa per delle cotture della strada, anche 100 euro sono stati, sono stati previsti della spesa, un visto. Uh, è un e uh, uh, nel documento unico di programmazione dell'ente c'è l'acquisizione di immobili ma non c'è l'acquisizione di questo immobile mi sembra strano che abbiate fatto esattamente i calcoli di una cifra dove il comune ha abbassato le richieste siamo arrivati al 22 dicembre e acquistiamo io spero che questo sia l'inizio di un'attività che non, si deve, non deve essere completata solo con questo liceo, con questa nozione del mondo. Io penso che domani mattina veniamo da lei come dirigente e veniamo a dire facci vedere quali sono gli immobili eh, da comprare e poi facci vedere anche quali sono gli immobili da vendere eventualmente. Eh, perché è cambiato un posto. Chi è che chiede la parola? sono la parola consigliere che c'è la di conto. Devo dire... Devo dire la verità. Io... sono tentato di votare favore a questa definizione. Ci sarebbero le elementi, no? Tipo... c'è cioè, l'ultima struttura c'è già una parte di di scuola di, di istituto superiore, c'è la possibilità cioè, quindi che finalmente un intero presso faccia riferimento all'intera in un intero istituto, c'è l'elemento ischia in questo momento storico che anche emotivamente ci, dà, eh, dire, ci tende a dare una mano e quindi a cercare di trovare tutte le soluzioni che sono le, a maggior parte dei problemi posso possono stare su, sull'isola in questo momento storico, mm, quindi elementi, voglio dire, che eh, anche ultimamente cercano di portare verso, verso l'approvazione, verso, diciamo, cretare la parola di famiglia. Le esponenti generare l'altra legale e che i comuni sono quasi obbligati eccetera eccetera a dare alle strutture diciamo regionali comunque sulla comunale nel caso ad esempio del mio comune ho preso un'altra struttura poi direi ma quanti sono di qualsiasi ce la esce ci trattiamo bene ho preso un'altra struttura comunale sono liberata e l'ho data la tra la due per farci il distretto eh. Anche con l'Asia, diciamo, l'Asia 92 ha fatto lo stesso ragionamento. Ho preso la struttura comunale, ho fatto un comunale, ho un ho fatto un comunale, ho fatto un comunale, ho fatto un comunale, ho fatto un comunale, ho fatto un comunale, ho fatto un che ho fatto un comunale, ho fatto ci coinvolge in costruire lo stop siamo parlando che finalmente l'intero plesso eh, raggiunge, diventa eh, completamente diciamo in di una sola seduta in cui l'idea magari anche in ma ci rendiamo conto che approviamo un principio che dopo stabilisce che città metropolitana dovrà comprarsi istituti superiori di tutti teniamo conto in caso specifico è quello che sto raccontando io che il mio comune metà l'ha dato a fondare sopra ma l'altra metà se l'ha fatto. Invece i in Parisi, anche il mio comune, come tutti gli altri comuni, dovrebbero mettere a disposizione delle, delle strutture per avere al massimo possibile nel nostro territorio eh, servizi per le nostre comunità, in questo caso la scuola nel caso di un però quindi, eh, approfondiamo un po' la cosa perlomeno approfondiamo un po' non lo so eh, cosa la se c'è sempre che stasera se facciamo passare un principio eh, che eh, sarà un principio che poi eh, difficilmente scardineremo nel prossimo futuro queste materie grazie la parola consigliera Allora, io volevo prima rispondere al consigliere Moscino perché l'interno. Sì, sì, sì. so, non so. sì. eh, perché poi anzi avete riportato quella granotazione di delibera, in realtà l'interlocuzione è stata chiama da febbraio 2021 negli uffici, nello stato di salto però. Quando si è arrivata a permettere impegnare la città. Si era già arrivata la cifra stabilita con un del 25%, che ha visto per conoscere il mila euro di cui hanno fatto poc'anzi. E la proposta di oltre 3 milioni di cioè .00 euro, in, sono .000 .000 .000. in realtà, è stata avanzata dall'ufficio di città e Comunità, per non ancora adattare l'effetto in cui lo stato più che stava in sito. Poi, per poi vedere se ci di essere un ribasso tale da modificare in maniera corretta come importo. Quindi, un po' di il Tempo è il oggi a dicembre, mentre correttamente che diceva il dirigente De Angelis. Abbiamo due problemi su questo sito. Il primo è l'ipotega che è stata venuta e lo scorso ottobre, e il secondo appunto quella della via del della tascale che si è concluso solo lo scorso 15 dicembre la settimana scorsa. Poi per quanto riguarda è sempre una scelta politica in ragione il sindaco Pedicia. No, credo che non alla a del concetto di isola rispetto al comprensore della comunità innanzitutto come è il documento unico programma, cioè di programmazione di così come l'idea seno, ma fede in quello di prevedere che in realtà è notato tutti i fitti passivi e che si prevede anche la possibilità di acquisizione di proprietà che siano private o che siano pubbliche quindi la fattibilità di convergere verso questi poli si esiste e conclamata non è da parte nostra possibile o prevedibile entra nel merito della decisione della reazione da parte del sindaco del sul perché o sul per come prendere decisioni e in ragione di quale criterio ci dico però io credo che invece il gestimento sia comodo nella questione di questi compiti sapete perché? perché non sappiamo che sta oggi in a gennaio un problema in mare che è quello 1.370 metri quadrati all'Istia e ci sarebbe la fatica di recuperarne altri 880 metri quadrati sempre della stessa struttura che è una gestione rotta, che casa di non molto che non lo una casa dei custodi di è posta a 2.75 metri quadrati. Mi ripeto, voi dovete ragionare quando ci costa il filtro passivo su Istia, quando ci fosse i morti quando ci fosse i piedi vestiti nella della proprietà in loco perché effettivamente gli sbanni, spazi. Fede bella, di deve una cosa investire anche la maggioranza delle prospettive, di cui questa è la situazione che in quel momento giustamente gestisce il sul territorio. Ringraziamo la consigliera Bagnale se oggi la nostra interversa, allora, okay. la prossima consiglia okay. allora, è la Allora, volevo che la comunità di prezzi non vengono stabiliti in questa sede io per vedere la volontà di prezzo vorrei essere possesso una milizia tecnica perché non ho visto perché noi non parliamo di soldi non parliamo di quanto vale se è cioè una, cioè una cosa buona o nulla a meno che non ci sia una milizia tecnica che gli che, che il prezzo è comodo okay? quindi la scelta politica se io, per esempio la fattura politica facendo città metropolitana perché se il filto passivo è un problema della città metropolitana, il fitto attivo è una cosa buona per il comunista, o oh, no? Quindi voglio dire, eh, e io, le persone che mi vuole insegnare, sarei più contento di avere i soldini che entrano nella spesa corrente piuttosto che una eh, vendita di una reazione immobile che chiaramente non puoi utilizzare la spesa corrente poi ci sono tante altre domande da fare come mai il comune di Ischia non si è impegnato per altri progetti come mai da un anno praticamente questa città metropolitana viene compulsata dalla comune di Ischia che dice per dire, comprati, comprati, comprati, comprati di nuovo. quindi se mi consenti ti do il tu ovviamente, ci siamo del tu uh, se mi consenti credo che sia molto molto difficile da eh, evitare un intervento del genere, perché questa delibera, ripeto, è stata approvata 24 ore fa, sul tavolo dei consiglieri metropolitani. Quindi, se vi consente, la scelta politica non la sta facendo città della metropolitano, perché città cittadino ha avuto un'offerta di vendita, e la scelta politica ha fatto alcuni rischi, di allegare legato il nome. Qui la, la, la, la sindaca magnata sa benissimo che una va messa nel piano delle relazioni, che il pubblicista sicuramente, dare. dovrebbe fare delle procedure anche oltre la città del lobbyale, spero che la l'abbia perché Non, non consumo il mobile, ma qualsiasi mobile possa essere sul mercato. Chi ci dice a noi che domani mattina non ci può essere un'altra, un altro un ente capace invece di fare un investimento migliore Quindi se vi consentite questa. Questa, questa scelta non è una scelta politica, è una scelta politica fatta da uno dei 92 comuni, non c'è l'ha messo nulla del giudizio non scatriamo parlare questo solo, è una scelta politica fatta da un altro comune e la città che la comunità sta solo, contrariamente a quelli che sono fino ad oggi gli indirizzi e questi che va contrariamente a tutti gli indirizzi fino ad oggi visti dalla città della comunità dal 2010 fino ad oggi. Per questo motivo io prendo le distanze da questa scelta politica, non fatta sicuramente dalla città del comunità ¿Y yeah. qué yeah. Di questo testo giornale, ma è, è il primo lavoro che ho dovuto fare su me stesso, cioè quando si analizza il settore delle scuole, ogni singolo edificio scolastico ha una sua specifica storia e una sua particolarità. Non condivido tanto l'aspetto quando diciamo che se noi facciamo passare questo principio, e come se avessimo messo la pura papale e modo adesso si dovrà fare di sempre lo vi siamo in una fattispecie particolare dove un comune che quale periodo vero schia che vuole mettere a breve quella sua zona o la finita l'altra Abbiamo una scelta politica, qui la scelta politica c'è. Noi abbiamo deciso di non vendere quella metà, nostra abbiamo deciso di comprare quell'altra metà. Ok, ringraziamo il Consiglio di Ciòfi, se non c'è altro intervento. La parola alla Commissione di che è un intervento conclusivo. No, la dichiarazione di tutti. Amen. dei movimenti tutti quanti che esalano della presenti quindi votiamo per il regolamento con la modifica così come è stata approvata in precedenza il titolo del favore per dichiarazione di voto per vogliamo a questo per quanto riguarda le dei gruppi grandi che stanno facendo parte con questa circolazione. tra i i gruppi grandi hanno più problemi rispetto ai singoli questo è normale della vita le grandi famiglie sono disuguite chi a favore all'unanimità del serio. Votiamo anche è... Punto successivo. dell'articolo 20, revisioni del per le partecipazioni alla città medocare di Napoli. Attuazione del il Consiglio di giugno è stato il 27 di 2022. Vi raggiungo i risultati parola. Nella prossima eh, delibera per il 2023 ci sarà una nuova proposta che, che probabilmente cambierà l'orientamento dell'amministrazione dell in merito a questa società. In questa delibera si approva solo la relazione sull'attività del 2022 che hanno previsto la sospensione dell'azione esecutiva sulla della ruota. Non so se sono stata sufficiente a utilizzare, no, ripeto se hai anche questioni specifiche eh, che non sono state liate non si va bene, chiedi la parola parola che ha detto in, in questo momento. Questa è la relazione? La relazione. Dalla relazione. C'è no, no. no, no. mm -hmm. la relazione uh, anno? Dalla relazione. Mi aspettato. Quindi la questa relazione, non è stata fatta, scusatevi. Cioè, non è, è, è, è, è stata no, no. No, no. E noi abbiamo fatto i nostri errori no. dalle sette mesi fa, dove abbiamo, la posizione di agenzia comunale, tanto bene che è stata fatta C'è un altro argomento politico che bisogna aprire, che poi eh, sempre eh, la dottoressa Corona dà un parere eh, positivo rispetto all'acquisizione di una partecipata indiretta di in un'altra società. Signori, in cortesia. Di un'altra società praticamente che non abbiamo poi in fresca. Super partecipare sindaco eh, eh, eh, bisogna um, dare un um, che fa sulle ricerche spendendo denaro pubblico e li mette a beneficio i soci industriali. Potevano fare la selezione scegliendo altri soci industriali più hanno scelto un socio industriale pubblico che con un piccolo investimento di 2.500 euro beneficia dei vantaggi di queste ricerche e strumenti innovativi di sviluppo della, della gestione dei rifiuti. Quindi eh, mi sembra un vantaggio ampiamente, che è stato ovviamente spiegato in una relazione che abbiamo allegato alla e che mi chiede un piccolissimo di Saffone che acquisisce una volta 2.500 euro perché ci stanno chiedendo da me di accelerare perché loro ritengono vedere o benefici di processi industriali della nostra questa partecipazione okay. mi seguo grazie questo è quello che di fare un dibattito, non potrei fare un dibattito, però è stata indicata la città comunità dire che si parla di in partecipazione indiretta si sì, città... adesso c'è tanto che non però mi, mi, mi consenta sì. eh, questa società di cui è stava parlando di faricetta eccetera eccetera è stata osservata proprio nel 2001 non ha fatto ancora un bilancio io non so lei così come eh, è così fiducioso del futuro di questa società, di questa, è una società più sottile, da fatta dall'università, io non so lei come fa a prevedere un futuro di una società che è stata costituita a luglio del 2022, che non ha ancora più sul bilancio e che si è solo costituita a notaio. Questo ha fatto questa società. Allora questo, da parte della politica, non è certamente un dibattito tecnico. In parte, assolutamente. E anche a, che di, di, di a noi, un di mandare da voi, perché avevamo visto l'ultima approfondimento rispetto a questo tipo di scelta dei mi di a Ho fatto io non parlo, perché ti dite che io sono di parte, per c'è la mia considerazione eh, della governance. Quindi, passiamo alla votazione di questo punto. Sì, ho fatto una che riesci, ah, credo che non sia la... Non sarà denunciare l'argomento Satana perché su Satana abbiamo chiesto forti approfondimenti, sapete bene le varie problematiche sono varie proprio in questo Consiglio metropolitano, quindi tutti i ragionamenti che dobbiamo fare su Satana, E poi infatti, è una società che la legge ci obbliga a trasferirla agli altri per cui eh, non so ancora perché non c'è questa interlocuzione tra città metropolitana e altri rifiuti, io e il vice sindaco Civilio facciamo parte di entrambi gli organismi, per cui dovremmo potremmo farci un onore finalmente di arrivare a questa, a questa dismissione di cioè così e quindi a creare, alimentarci. insieme, ho chiesto qualche mese fa, abbiamo chiesto il Consiglio metropolitano approvato con l'unità di ragionare di tutti le partecipati senza un certo numero di carri, e eh, lo sapevo ci dice neanche, consigliere, però ha fatti da voi, siamo dicendo te, anche per te, dicevo, detto questo, di devo arrivare punto a domenica del giorno, ecco, se lo abbiamo detto, caro sindaco, che dobbiamo fare, ragionamento su tutte le partecipate non ci dobbiamo trovare stasera con una lettera del sindaco che ci dice io sull'agenzia no, ma non ho cambiato idea o comunque, cioè Grey, non è nulla per quanto è vero, è vero che la nuova viene, quindi avrà magari una sensibilità ma ha fatto una sensibilità particolare un'area normale che diciamo, sono le sue, sue rigini, le sue tradizioni, però non, se noi consiglio metropolitano di che ragionavamo eh, di tutte le partecipanti di quelle limitazioni, di, di quell'esercizio, che guerravamo in rapporto con tutti, non è che stasera però ci inamoriamo eh, di Nova e eh, con i vicini che eh, è, un, è un loro. non è il ragionamento rispetto all'ordine del giorno perché è chiaro che è un altro obbligatorio, che è una sindaco facciamo eccetera eccetera però se il Consiglio metropolitano ha preso un temperato 5 mesi fa lei io o chi ha la terra almeno l'opportunità di proseguire quello che ci ho detto cioè di vederci e confrontarci su tutte le partecipazioni grazie, grazie. grazie. grazie a tutti se non ci sono altri interventi passiamo alla fase di operazione quindi chi è a favore del tutto chi è a favore? chi è contrario? chi si è Sei contrario? chi si è sfide? quindi tutti a favore si è stiene consigliere Valle e il pubblico dobbiamo andare Votiamo anche i bilanci di chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Allora, signor... Poi passiamo quindi ai punti che sono di conoscenza dei di bilancio. Per comodità, per comodità, per per comodità, per comodità, per di per grazie. Se non ci sono per tutti, lo vediamo per l'EPP, votare tutti i di lettera e sentenza. Se possibile, consigliere, per la questione per tutti quanti. Presidente, l'altro consiglio ha dicevamo singolarmente, Acquisco il momento storico, fa che di oggi, Capisco molto, okay. mi dispiace che il sia un po' da parte della comunità del a Avrà tanti impegni, però oggi presidente per oggi Allegro. Ma poi come ti diceva anche le persone che vogliono leggere il cliente, no? Perché mi serve un capitale, va bene, se no, no non lo so che fare, mm. <ride> <ride> va bene. <sussurra> <ver>. Quindi, <susurra> quindi <susurra> votiamo come punto, diciamo, il numero, così come la ordine del giorno, anche superate rispetto alla direzione. Quindi, chi è a favore del punto 6, chi è contrario, chi si assiede? allora, sono contrari, consigliere, laia, docerino, e? Eh? Sì, consigliere, docerino e... Poi, chi è a favore del punto 7, chi è contrario, come prima. Punto 8 chi è a favore, chi è contrario, come prima. Punto 9 chi è a favore, chi è contrario, come prima. Punto 10 chi è a favore, chi contrario, come prima. Punto 11 chi è a favore, chi è contrario, come prima. Punto 12 chi è a favore, chi è contrario, come prima. Infine, punto del ordine aggiuntivo di 200 euro che è a favore, che è contrario, come prima. Voglio comunicare solamente il messaggio del sindaco che purtroppo non è riuscito a passare e quindi purtroppo non è riuscito a passare e quindi purtroppo non è riuscito a questo messaggio di fa anche gli stessi dell'intera città di lui sta cercando di organizzarsi, far andare a calo con i consiglieri, con tutti quei dipendenti, di tutti i dirigenti, in modo tale da, da cercare di stare insieme, di fare gli auguri che tutto che verrà e quindi mi ha fregato lanciare un messaggio di auguri di buona a tutti quanti, da quest'Aula, sempre per dare, tutti i dipendenti che stanno lavorando e se oggi siamo qui, oltre che tutti i consiglieri metropolitani è un messaggio di saluto e un tanto dispiaciuto che non è riuscito a passare e per farlo veramente male. Questo è un messaggio che mi ha detto e quindi sicuramente dovrà ricapodarla per piacere di il momento tutti in quanti insieme. Tito. Grazie Sindaco. Sarò velocissimo nell'intervento di ringraziare il Sindaco per gli auguri. Volevo rivolgere lì a voi personali, a tutti i colleghi del Consiglio metropolitano di Natale, ai dipendenti tutti della città metropolitana, a, ringrazio la presenza del Presidente dei Comuni uh, in acqua. Le signor hanno un messaggio di ringraziare perché oggi è quindi supporti, apporti al Consiglio Metropolitano Però permettetemi di dire solo una cosa, di mandare un augurio alla macchina amministrativa della città metropolitana, a tutti quegli uomini e donne che ci permettono di stare qua e portare avanti l'azione politica. Prima di un grande ringraziamento, perché noi giungiamo alla fine dell'anno 2022 un anno straordinario, un lavoro certo sì attento da parte dei, dei dirigenti, di tutti, che ha permesso di dare risposte concrete, effettive alle nostre comunità. Uno su tutti, l'azione che hanno messo in campo per quanto riguarda tutta la partita dei fondi di PNR, una scommessa importante per le nostre scuole, 180 minuti di euro, siamo terminati tutti i riconciamo un ringraziamento al lavoro che fanno certo sito vedete presente che il corso del 2022 i nostri comuni, i comuni dei 92 comuni della città metropolitana hanno preso di tutti i importanti come il matato, come lo sport, come le attività culturali una serie di iniziative che hanno messo in campo e permettono alla parte politica di dare delle risposte i nostri indirizzi del 99,9% dei casi vengono Ah, quindi veramente io sono felice di far parte eh, di questa esperienza amministrativa, sono felice di aver conosciuto poteri preparati, attenti e disponibili, per cui il voglio E Naturalmente noi abbiamo un grande di natale a voi tutti e un grande di natale al sindaco che l'anno possa portare sempre così bene per il nostro Grazie a tutti.